Ciao ragazzi test che vi propongo oggi impastare 5 kg di impasto con la mia grelletta da 5 kg vasca da 7 litri ma appunto capacità di impastare 5 kg perché questa prova perché avevo da realizzare 7 teglie di circa 710 720 grammi l'una quindi a conti fatti sono 5 kg di impasto come ho proceduto sono partito da un autolisi per avere già una massa che ha lavorato di suo e ho sfruttato in questo frangente la temperatura quindi massa in cella, in frigo in questo caso, dopo 7-8 ore ho iniziato l'impasto visto che ho portato l'autolisi a 7-8 ore ho aggiunto la metà del sale che aiuta comunque la tenuta della, della alla fine della maturazione della, della farina e della, della sua strutturazione del glutine e eh, ho idratato l'ortologio al 65% quindi partivo già da una massa al 65% di idratazione come vedrete già ben strutturata per poi andare a chiudere con un 15% di acqua inferiore e l'olio nell'ordine del 2,5% esattamente come il sale vi lascio qui in descrizione tutti gli ingredienti vi faccio vedere il video da. L'Autolisi, l'acqua rimanente per arrivare all'80%, acqua a temperatura ambiente, in questo caso 2,5% di olio e il sale, che è la metà del sale rimanente, quindi sempre 2,5%, lievito di birra, questo è un po' abbondante perché voglio farlo spingere bene, ce n'è circa lo 0,5%. Ora, Perché utilizza acqua di rinfresco a temperatura ambiente? Perché abbiamo praticamente il 90-95% della nostra massa che è già fredda, molto fredda. Quindi non ha senso andare ad aggiungere altra acqua fredda. Rischieremo solo di andare a chiudere un impasto troppo troppo freddo. Ora prendo l'autolisi, mi aiuto in questo caso con delle forbici. Vedete come ha già strutturato glutine? Vado ad inserirla tutta in macchina. Allora, questa la farina utilizzata: è una Petra 0102 HP, tipo 1, abbastanza forte. Un 335, che ho tagliato con della restante doppio 0 attorno a 300. quindi la prima cosa che faremo è andare a aggiungere il lievito per cercare di farlo inglobare al meglio all'impasto poi procederemo col sale e in chiusura con l'olio vedete che la massa è di dimensioni considerevoli considerando la Scusate la ripetizione, considerando la capacità di questa vasca, sono 7 litri per una capacità massima di impasto di 5 kg, siamo praticamente al limite, siamo a 4970 grammi di impasto. Allora abbiamo tutto in macchina, accendiamo la luce giusto per una conferma, vi faccio vedere che l'impasto è bello freddo, sarà almeno 10 gradi. No, 12-3, comunque è bello freddo. Ok. Abbiamo. Velocità minimo Facciamo partire anche il timer. E andiamo subito ad aggiungere il lievito. Come vedete l'autolisi ha praticamente già lavorato per noi, l'impasto è... è praticamente già infordato. Gli diamo un goccino d'acqua perché vogliamo che il lievito si sciolga e si amalgomi alla massa nella maniera migliore possibile. vedete la grelletta sforza ma siamo comunque a 111 giri l'autolise praticamente aveva già praticamente incordato l'impasto al 65% in 7 ore ha fatto tutto lei qui continuiamo, non aumentiamo la velocità perché sentite che comunque sta... Forzando, diamo un cucchino d'acqua. Appena avremo visto che il lievito è stato completamente assorbito, aggiungeremo il sale. La direi che possiamo sono passati due minuti e abbiamo già un impasto molto molto avanti come struttura andiamo ad aggiungere il sale rimanente l'acqua attendiamo che venga ben assorbita anche questa e poi andiamo a salire con la velocità. La macchina sta facendo fatica perché è tanto tanto impasto, vedete come praticamente già ha questa idratazione praticamente incordata, si sente un scopieti che ha fatto tutto lauto Ora, aumentiamo la velocità. Siamo a circa 170 giri. E andiamo un po' alla volta a aggiungere l'acqua. L'acqua, vi ricordo, non è fredda. La temperatura ambiente è circa 22-23 gradi, ma perché veniamo a una, con, da una massa, che è a circa 12 gradi, quindi il 90% degli ingredienti sono a 12 gradi, non c'è bisogno di raffreddare ulteriormente. Vedete che si beve bene l'acqua. l'autodesy ha il grande vantaggio di agevolarvi il lavoro e quindi di far ottenere in meno tempo un'incordatura ottimale l'impasto è sicuramente ancora freddo c'è molto lavoro meccanico, perché sentite proprio anche la macchina che fa fatica, siamo alla sua massima capacità di carico, diciamo che onestamente non è studiata per lavorare con così, con così tanto impasto, però una volta nella vita si può anche fare, anche per vedere se effettivamente tutto è come deve essere, quindi la macchina deve essere in grado di lavorare una massa del genere. La massa è a 16 gradi. Vedete che ha già preso dei gradi in maniera molto rapida. C'è molto lavoro meccanico. Va bene così perché noi vogliamo chiudere ovviamente più caldi, di 16 gradi, almeno sui 22. E sappiamo che un po' di tempo in macchina dovrà starci, circa almeno, almeno 10-12 minuti. Normalmente dovrebbe essere una tempistica necessaria per una quantità di impasto di questo tipo, anche se siamo partiti da un autolisi. il nostro giuttato d'acqua quando aggiungo l'acqua la macchina accelera perché diciamo che l'acqua aiuta a rendere il lavoro del verbo piacevole poi la maglia si rinforza nuovamente e il regime di rotazione tende ad abbassarsi di nuovo circa ad occhio un 73 74 di idratazione ad occhio mi baso sull'acqua rimanente l'impasto è sui 17 gradi quindi sta lavorando bene e non sta soffrendo il caldo, questo è importante, vi ricordo che sto aggiungendo acqua a 23 gradi gradualmente, quindi abbiamo l'aumento della temperatura dovuto sia al lavoro meccanico in maniera preponderante, sia al fatto che stiamo aggiungendo un componente a una temperatura abbastanza più alta rispetto alla temperatura della massa di partenza. Siamo sui 17,5. L'acqua la sta bevendo correttamente. Aggiungo sempre l'acqua sull'esterno in modo che non la lavori direttamente il verme perché il verme non deve lavorare l'acqua ma deve lavorare l'impasto, quindi deve bagnarsi ma in maniera più graduale possibile vedete la massa lucida poco alla volta si opacizza perché l'acqua viene assorbita siamo a 17.8 benissimo chiuderemo probabilmente abbastanza freddi ma non è un problema faremo una una pausa un po' più lunga a temperatura ambiente, poi andremo in cella. Considerate anche che raffreddare una massa del genere come un frigorifero domestico farà sì che la temperatura al cuore dell'impasto raggiunga la temperatura del, della cella del frigorifero dopo tante, tante, tante ore. Quindi non, non c'è bisogno di chiudere così caldi anche perché comunque abbiamo messo una quota di, di lievito abbastanza importante, del 0,5%, considerando che questo impasto maturerà in frigorifero circa una trentina di ore. Vi lascio poi in descrizione tutti i dettagli. La petra 0,102 HP è una farina tipo 1 molto tecnica, capace di assorbire acqua senza nessun tipo di problema. Va ovviamente lavorata bene come tutte le farine, però diciamo che lei ci dà una mano considerevole. Siamo 18 gradi e mezzo abbiamo praticamente finito l'acqua questa è l'ultima la penultima gettata per ora la grilletta si sta comportando bene Il regime di rotazione siamo sempre attorno a 190 giri sono passati 11 minuti vi assicuro che se non fossimo partiti da un autolisi con una quantità del genere forse ora saremmo riusciti a fargli bere il 65% di acqua, forse. L'autolisi ha fatto praticamente tutto quello che avremmo fatto noi in 10 minuti. Siamo a 19 gradi e concludiamo con l'acqua. Ci rimane da aggiungere l'olio e poi faremo un paio di fermi in macchina con quindi due rigeneri in macchina pause da 5 minuti non è necessario fare riposi più lunghi da quello che vedo perché la massa ha lavorato molto bene il glutine è formato la superficie è bella liscia non più lucida perché l'acqua si sta assorbendo correttamente, andiamo con l'olio. Sempre a filo, partendo sul filo esterno, vi ricordo 2,5% di olio. Tra non mettere olio e un 2,5% di olio, io noto differenza. Un, soprattutto nella teglia, la trovo molto più piacevole. continuate a filo fin quando l'olio diciamo non sarà più visibile ad occhio è bello vedere un impasto ben formato guardate quanto è liscio anche l'olio sta aiutando tantissimo questa, questa fase e faremo un paio di pause da 5 minuti in macchina vi ricordo 5 kg di impasto nella grilletta con vaso con capacità da 5 kg. Ok, sentite gli scoppietti. Facciamo la prima pausa di 5 minuti. Ok, siamo a 13 minuti e mezzo, 18 minuti e mezzo. Diamo un'occhiata alla temperatura. Saremo forse a 20 gradi. 19 non è un problema faremo un paio di orette in massa temperatura ambiente poi andremo in cella ok a tra 5 minuti sono passati 6 minuti non 5 fa niente uguale stessa cosa anzi meglio metto al minimo la macchina facciamo una 30, 30 40 secondi al minimo Dopo il riposo in macchina lavoro sempre al minimo Non c'è bisogno di correre Se la maglia è strutturata Fate solo un piacere all'impasto E ve ne accorgete per come Per come si comporta Per come è visivamente Vedete com'è bella Setosa Non sarebbe necessario fare un'altra pausa ma sentite che inizia a scoppiare ci fermiamo e comunque sia sì, un'altra pausetta la facciamo che non fa che bene all'impasto fa tra poco sono passati circa altri 5 minuti via l'ultimo giro in macchina sempre al minimo sentite l'impasto pronto bello setoso. prendo le forbici adesso e mi faccio aiutare per restarlo e metterlo sul banco ciao ragazzi considerazioni finali sull'impastare 5 kg di impasto con l'impastata di 5 kg non fatela non fatela no scherzo fatela fatela Fatelo, ma se potete fatevi un al freddo, se non potete farvi un autolisi al freddo, raffreddate oltre all'acqua anche la farina, visto che allungherete sicuramente i tempi di impastamento, non vi basteranno 12-15 minuti per ricordare un 80%, ma ce ne vorranno 20-25 abbondanti, soprattutto di questo periodo è facile andare... A raggiungere temperature elevate questo dopo vi può dare sicuramente problemi in chiusura quindi alla prossima